Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà contro l'emendamento del Partito Democratico, visto che eh, la posizione eh, che abbiamo assunto eh, attraverso questa proposta è stata già spesso insomma, illustrata eh, anche nelle commissioni, dove ho avuto modo anche di, di vedere insomma le commissioni delle lette, seppur non potevo essere un membro, visto che ad oggi per ora è composta soltanto da donne, poi eh, con la commissione pari opportunità potrà essere composta anche da uomini. Quindi per questa ragione insomma eh, voteremo contrario a questo emendamento. Grazie.